Allora io vedo che in questa sala tutti quanti danno, danno lezioni, però all'atto pratico noi ci ritroviamo che almeno su multiservizi, abbiamo intrapreso un percorso, un percorso che non era affatto scontato, lo abbiamo aperto a tutte le organizzazioni sindacali e lo abbiamo aperto anche ai lavoratori e questa cosa di fatto noi sappiamo che normalmente non è così. Ma questa Amministrazione ha espresso una volontà politica in, tra, in tal senso di aprire un confronto chiaro con i lavoratori, un uh, confronto che ha permesso un tavolo permanente proprio su questo tema, dove delle volte ci sono stati anche tre assessori, tanto per dire l'importanza che noi diamo a questo tema ed è un tema sul quale ci stiamo impegnando da tempo, stiamo individuando delle strade per risolvere, perché ci teniamo alla salvaguarda occupazionale e queste cose le abbiamo detto più volte ai lavoratori in tutti i tavoli di confronto che abbiamo fatto li stiamo ripetendo più volte li stiamo, valuta stiamo valutando argomento per argomento all'interno di multiservizi. io credo che i lavoratori in passato non abbiano mai avuto una tale attenzione da parte di un'amministrazione per cui noi ci stiamo impegnando in tal senso e stiamo facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista. Io ringrazio tutti quelli che stanno lavorando su questo tema. C'è un grandissimo impegno per ad arrivare ad una soluzione ed è un, una, un passo importante per noi, perché noi vogliamo arrivare a un determinato obiettivo. Come abbiamo detto più volte ai lavoratori, ed è quello della salvaguardia, tutto il resto sono chiacchiere. Grazie. In merito a quest'atto che è stato presentato adesso, eh, noi abbiamo parlato più volte di Roccacencia e abbiamo detto con chiarezza qual è la nostra posizione. Noi nel piano industriale andremo a dire che quell'impianto di compostaggio non lo faremo. Lo abbiamo detto perché abbiamo parlato con i cittadini, lo, abbiamo, eh, lo stiamo dicendo in tutte le occasioni possibili e immaginabili, ci sembra assurdo che si debba dire un'altra volta. Mi preme dover sottolineare, anche relativamente all'atto precedente, che se noi l'avessimo approvato ci sarebbe stato un problema proprio con multiservizi servizi, perché quel, quell'atto avrebbe fatto sì che ci sarebbe stato lo spacchettamento ed è questo il motivo per cui anche su quello abbiamo votato di no. Grazie.